C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al Beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa due settimane prima della festa della Natività, il Beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse, se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme. È in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbi ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunge il giorno della Letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole, per illuminare quella notte, nella quale s'accese e splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco. Vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di Letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto cum una no nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno, è dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci, e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutto un sussulto di gioia. Il santo è lì, è statico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio, e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Per i meriti del santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e suo presepio è stato costruito un altare e dedicato una chiesa ad onore di Francesco. Affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente, glorificato nei secoli dei secoli. Amen.